Quello che sto cercando di dirti è che se vuoi veramente aiutare tuo figlio o i tuoi studenti ad avvicinarsi al mondo della tecnologia e del digitale, devi avere gli strumenti adeguati per farlo. Più stimoli la tua curiosità e più sarai spinto a sperimentare. La sperimentazione è prima di tutto un mindset, ovvero un approccio mentale che nel tuo caso potrebbe significare stravolgere completamente il tuo modo di pensare. Il modo migliore per avere un approccio di questo tipo è spingerti continuamente a fare domande, uscire come dicevo prima dalla zona di comfort e rimettere sempre tutto in discussione. Come puoi iniziare un processo di cambiamento del tuo modo di pensare? Inizia a mettere da parte tutti i preconcetti e riparti da zero avvicinandoti agli ambienti e strumenti digitali con curiosità, Certo, inizialmente non è facile, come quando inizi a studiare una nuova lingua da zero e le prime volte non capisci nulla, ma pian piano noterai sempre di più delle aperture e comincerai a comprendere il linguaggio digitale e i mondi che tuo figlio frequenta. Ecco perché consiglio dei programmi di formazione e non dei corsi. Conoscere, imparare e capire la tecnologia attuale e futura è un processo che non finisce mai. È continuo e progressivo nel tempo. Nel prossimo episodio ti spiego cosa puoi fare.